Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro Tanke e questo è il nuovissimo video che faccio Questa volta siamo su Call of Duty World War 2 Allora, oggi vi porto una partita vecchia, facciamo questa premessa Perché è una partita del 28-11, 28 novembre Il gioco era appena uscito, io ci mettevo le mani sopra da pochissimo Quindi come potete vedere sto usando un'arma che adesso non uso più, ho già durato Che è il Waffe e come secondaria uso il cecchino Lee Field, qualcosa del genere. Dopo quando cambio arma lo vedo perché non me lo ricordo. Comunque sono tutte e due armi che adesso ho dorato e non uso più. Noterete che eh, questo gameplay è un po' scarso. Perché è vero che farò un buon punteggio alla fine, ma tanti movimenti, tanti modi di giocare, tante cose che ignoro, sono da giocatore nabbo, da scarso, no? Da giocatore che ha appena è iniziato e appena ripreso a giocare a Code. Quindi vi faccio la premessa che in questo momento, perciò a marzo del 2018, non sono più così. È cambiato il mio stile di gioco, sono cambiate le armi che uso e di conseguenza quando vi porterò dei gameplay saranno migliori. E qua arrivo al primo punto di cui vi voglio parlare. Vorrei riniziare a portare un po' di Call of Duty sul canale. Perché inizialmente io portavo Call of Duty sul canale, potete vedere dai primi video che ho messo. Perché avevo iniziato portando mv3 e black ops 2 se non erro Poi dopo ho smesso perché mi sono appassionato di minecraft e roba del genere Tipo lì, se non sbaglio ce n'era uno a sinistra che non ho visto Adesso vediamo Comunque, parlando di nuovo di code eh, Avevo cambiato il modo di portare Vedete, eccolo qua di cui parlavo Era quello di cui parlavo Ho cambiato il modo di giocare, il modo di portare le cose Che schifo, guardate cacchio e insomma ho cambiato lo stile di youtuber che ero adesso però ho pensato cavolo world war 2 è proprio bello perché non riportarlo visto che comunque sono migliorato visto che mi sto divertendo un sacco a giocarci mi sembrava il caso di riniziare a farvelo vedere sul canale quindi guardate il sondaggio che vi ho messo adesso qua in alto eh, e rispondetemi se volete che porti qualche video su World War 2 o comunque in generale qualche video su Call of Duty senza troppo impegno senza fare grandi serie o grandi cose quindi solo portando qualche video in merito a questo gioco perché è una cosa che a me piacerebbe fare e voglio capire se a voi può interessare tra l'altro ho anche un sacco di supply drop di diciamo pacchi da aprire ma che ho tenuto lì per vederli con voi, solo nel caso però vi interessasse quindi scrivetelo nei commenti se vi interessa continuando a parlare vi dico anche un'altra cosa, il motivo per cui non ho messo la fesca oggi, perché non ha senso, nel senso il gameplay che state guardando adesso è vecchio quindi o, cioè, adesso lo commento, guardate quante kit ho fatto <ride> lo commento con voi ma niente di più, non c'è bisogno di vedere la mia faccia le altre volte quando giocherò, se giocherò in live ovviamente metterò la facecam, se giocherò e poi dopo magari commenterò la metterò, guardate che smirata. Vedete tante brutte cose che vi faranno rabbrividire, soprattutto se sapete giocare a COD in questo gameplay. Era solo per mettere qualcosa in sottofondo mentre parlavo. Guardate qua. Mi <ride> dà il male anche a me. E niente, parlando di altro invece, voglio spiegarvi il motivo per cui questa settimana è uscito un solo video, cioè quello del Cartoonix di confondere i cosplayer, tra l'altro molto bello, molto apprezzato anche da voi ve lo metto qua in alto in descrizione e non è uscito né un video di una terra di steve né un altro video eh, ne uscirà, scusatemi, un altro video questa settimana oltre a questo qui vi spiego come vi avevo già detto io sono eh, un universitario e in questo momento sono di nuovo in fase d'esame Perché si ripetono in continuazione le fasi d'esame, non c'è mai tregua di conseguenza non riesco tanto a star dietro al canale e inizierò a portare un video a settimana, in questo periodo però, quando finisce, poi dopo riprenderò a portarne due, ok? Vi voglio parlare anche del fatto e del mio modo di uh, star dietro a YouTube, perché io conosco uno YouTuber, anche qua l'ho mancato, ma che palle! <ride> conosco uno YouTuber che mi ha, mi ha detto, guarda io dedico tutto il mio tempo libero al canale, no? Adesso non vi dico chi è questo YouTuber perché non l'ho conosciuto come diciamo per avere interessi personali, l'ho conosciuto perché mi, mi andava di conoscerlo e io mi differisco dal suo comportamento perché lui tanto di cappello per quello che fa perché se è un appassionato di YouTube come lo sono io in realtà ma e se riesce a dedicarci tanto tempo io non posso far altro che dirgli complimenti e infatti i risultati si stanno vedendo sul mio canale io però sono un po' differente, differisco un po' da quello che è lui è, e quello, da quello che è il suo comportamento. Infatti io preferisco dare più spazio agli affetti, dare più spazio alle amicizie, piuttosto che al canale. E in ottica del canale io sbaglio, assolutamente. Però eh, non, non, non vedo niente di male a preferire le amicizie, gli amori, i miei genitori, eccetera, a YouTube di conseguenza, visto che non lo sto cercando di far diventare un lavoro, eh, vi sto dicendo che tante volte non gli darò la precedenza, ecco. Comunque, ovviamente, avrà tutta la mia, la, la mia attenzione, avrà tutto il mio interesse, perché, come vi ho detto, è una passione. E poi, anche voi, fa, che fate parte, comunque, della famiglia di YouTube, siete importanti per me, ok? E un'altra cosa di cui vi voglio parlare è che... Quando sono andato al Cartoon Mix, cioè settimana scorsa, che poi vi ho messo il video che avete visto, quello di confondere i cosplayer, ho fatto un altro video, un video di presentazione, un video di descrizione del canale, eh, scusatemi, di descrizione del Cartoon Mix, che però non ho ancora montato perché non ho avuto assolutamente tempo. Solo che, visto che non l'ho montato subito e il Cartoon Mix ormai sarà passato da una settimana eh, e più quando lo metterei, Uh, vi chiedo, secondo voi ha ancora senso che ve lo monti e ve lo faccia vedere o per questa volta basta quello di confondere i cosplayer e la prossima volta uh, quando andrò a un'altra fiera magari mi impegnerò per fare due video? Fatemi sapere anche questo nel sondaggio perché assolutamente mi interessa, perché si tratta della programmazione sul canale. Comunque, qua adesso potete vedere che ho finito, la partita è finita 18-3, quindi un ratio 6, molto molto interessante, però come avrete visto, eh, non ho fatto una grande partita al di là delle uccisioni che ho fatto, perché, diciamo, il mio stile di gioco era abbastanza nabbo, brutto. Mh? Quindi, adesso voi vedrete schermo nero perché è finito il gameplay, è finita la ripresa, finisco di parlare dicendovi che vi prometto che se metterò qualche altro gameplay... Saranno migliori, sarà bello. Visto che ad esempio, ieri ho fatto un 35 che non sono riuscito a registrare, mi rode ancora. Volevo mettervi quello. Per il resto, ragazzi, vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto. e Iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere, mi raccomando, nei sondaggi, cosa ne pensate del ritorno di Call of Duty sul canale. Io vi auguro una buona continuazione. E ciao ciao belli, ciao ciao.